Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oi bella donna! Oh. oh signor, poverina! Cosa mai è successo? Sei riuscita a passare da Lisa almeno! La solita stronza proprio. Ma te gli dici che la prossima volta la viene a prendere lei? Eh. eh. Dai, sto facendo lo scemo, non fare così. Io sto per buttare la pasta. Mm, dieci minuti e sono pronta. Come sei messa te? Va bene, va bene. Ciao, ciao, ciao, ciao. 40 vero? No, stasera sono 50 Un biglietto Pensavo fossimo di più Ah... Eh? oramai senti ma tu gliele fai le foto una massimo due poi non è detto che avrò adesso sto con quella nuova e carina ma a me piace lui oramai sono un po di volte che vengo ti dirò a lui lui è un po sta aprendo sì. ma non si accorge mai di noi.